È mattina, sono le 5.25. Fra un paio d'ore avrei dovuto girare il vlog. Sembra di essere in discoteca, no?